Sei un'impresa di costruzioni, hai terreni edificabili, cantieri o proprietà invendute e vorresti investire in nuovi progetti immobiliari e provare a vendere prima di costruire o ristrutturare. Bene, noi di Remax Class sviluppiamo progetti virtuali e strumenti di vendita interattivi ideati per il marketing immobiliare online, proiettando al futuro il tuo progetto immobiliare. Grazie alla partnership con Adding Studios e in collaborazione con professionisti del settore digitale e virtuale, siamo in grado di ampliare la nostra gamma di servizi immobiliari con progetti in 3D virtuali e interattivi, come il Virtual Home Staging a 360 gradi, il video emozionale di progetto, rendering, piante 2D e planimetrie 3D. Sei interessato ai nostri nuovi servizi dedicati alle imprese edili? Contatta il tuo consulente immobiliare di qualsiasi Remax Class per usufruire del prezzo bloccato su tutti i servizi di progettazione virtuale e ricevere così un preventivo finale a te dedicato. Grazie e a presto!